Amico calabrese. So che per tutta la settimana ti sei chiesto perché mai il fattore di Torre in Bollone mi ha minacciato in quel modo mentre passeggiavo beatamente nel prato. Ehi, infame fotomedega! Ebbene, tu camminando nel suo prato gli schiacciavi l'erba e per lui sarebbe stato molto più difficile raccoglierla. E infatti avrebbe anche potuto dirti: "Fodere dell'erba! Scusa. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanellina delle notifiche così se mai torneremo ad uscire potrai prendere la metropolitana qui a Brescia sapendo senza alcun dubbio cosa dicono le persone accanto a te Caro amico milanese e con la tua Ferrari nuova di zecca, stai sverniciando a 120 all'ora la Bresciana dentro l'auto parcheggiata in parte alla carreggiata. Sappi che la Bresciana potrebbe apostrofarti in questo modo. Abelase con che la macchina! Che tradurre piede autovelo! Eh, dottore, lì è Brambilla. Venga, si accomodi pure. Si serva, prenda pure una cadrega. La non Di certo non l'hai sentita dal momento che sfrecci per via Milano ma se mai avessi potuto sentire le sue parole avresti compreso l'avvertimento Vai a Belase con quella macchina! Che lo stradone è pieno di autovelox! C'è un sottotesto di malumore, certo ma è sull'avvertimento che dovresti concentrarti Cerca di andare piano con quell'auto perché la strada è piena di multavelox Ma torniamo per un momento al fattore di Torre Boldone, quello che la scorsa settimana ti ha cacciato in malo modo dal suo prato. È vero, siamo una popolazione ruvida, ma tutto sommato paciosa, e una volta che fossi uscito dal suo prato, il fattore avrebbe potuto dirti... mia dai, che Birgota. E se capisce che sei uno di fuori, un calabrese, insomma, potrebbe italianizzare Fina. il potaverb per venirti incontro e ti direbbe: Non averne a male. Dai, che andiamo a bere qualcosa. Hai capito bene. Il fattore di Torre Boldone, ruvido ma pacioso, per farsi perdonare del modo brusco con cui ti ha cacciato dal prato, ti sta chiedendo: Non ti offendere! Andiamo a bere qualcosa! Caro amico milanese, una volta tornato a Pioltello ne avrai ben d'onte di bullarti con i tuoi amici. Perché anche tu potrai essere affossante come un bresciano con il potaverb! Uè, vedi di andare a Belase con quella macchina lì! Buonasera, è game burdel de semafori Donaci un like! E se sei un concessionario di Brescia città che vende Ferrari a milanesi di Pioltello ricordati di segnalarci altri potaverbs sì. Questa era buona Marco Non averne male Lorenzo, ma a me sembrava una schifezza Una volta tornato a Pioltello, ne avrai ben d'onde di bullarti con i tuoi amici Perché? No te lo he la pigla, la cool.